Buongiorno, buona giornata buona settimana a tutti cari amici followers social Non ci vediamo da un paio di giorni eh, Sentitamente vi ringrazio per l'attaccamento ai miei impegni social eh, di precisa appunto qui su Youtube quando siamo arrivati praticamente in meno di tre anni di canale a poco più di 100 iscritti, quasi 50.000 visualizzazioni complete, totali, generali, globali. Per questo non finirò mai di ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Prima di parlare, come dice il titolo, basket Lega A: tempo di playoff, volevo fare delle piccole, dei piccoli preamboli. Torniamo indietro a domenica, eh, non mi riferisco a Milan, ma voglio fare un riferimento alla Ferrari che nonostante magari le difficoltà di non riuscire a vincere il Gran Bremen del United States of America Miami-Florida. Leclerc piazzandosi secondo, quindi prima invece Verstapp, riesce a mantenere la leadership del mondiale, però diciamo è ovvio che c'è bisogno da parte di Charles Leclerc di ritornare a vincere le gare quindi Verstappen primo, Leclerc secondo, Sainz terzo, Barrett quarto, classifica costruttore, anche qui primeggia la Ferrari, se sempre mi raccomando attenzione alla Red Bull. Dopo questo invece voglio fare qualche piccolo passo in avanti, ovvero a domani quando ci sarà la finalissima della... Turchi, Finland, Euro Cup, tra la nostra Virtus Bologna e i turchi del Bursa e speriamo che vada bene per la nostra Virtus Bologna perché in caso di vittoria finalmente dopo tanti e tanti anni le Vunere potranno ritornare degnamente e meritatamente a svolgere la Coppa dei Campioni a partire dalla stagione prossima, 22, 2022, 2023, ovvero in Eurolega. Forza Virtus Bologna, viva il basket italiano e viva lo sport. Bene, ora invece veniamo appunto all'obiettivo principale di questo video: si è conclusa la stagione regolare dal campionato massimo italiano di pallacanestro basket serie A o meglio Lega A i risultati della trentesima e ultima giornata sono stati i seguenti Virtus Bologna Brescia 79 57 Cremona Trento dopo supplementari 112 a 105 in favore di Cremona Venezia Milano 69-74, Varese Sassari 96-110, Trieste Treviso 84-83, Reggiano Detta, Reggio Emilia, Fortitudo Bologna 88-77, Brindisi Tortona 82-99 basket, Gemi Napoli, presa, peso, carpegna prosciutto, 84-85, anche qui dopo overtime supplementare. Eh, allora, veniamo a raccontare quali che saranno i quarti di finale di playoff, ma prima di questo diamo un resoconto globale sulla classifica finale e quindi la grilla conseguente dei play-off del campionato di Lega A la Virtus Bologna chiude praticamente con due vittorie in più rispetto a Milano 52 punti, 26 vinte, 4 perse Milano 48, 24 vinte, 6 perse segue Brescia 42, Tortona 42 e Venezia e Sassere 34 Sassari per esempio 4 vittorie nelle ultime 5 partite Reggiano 30 punti Pesaro chiude le posizioni in playoff a 28 Trieste 28 Treviso e Brindisi 24 Varese 24 Trento 22 Basket Gelli Napoli a 22 importantissima è stata per la salvezza dei campani la vittoria di settimana scorsa a Bologna contro la Fortitude per 64-56 quindi retrocesso in Lega 2 dove ora sono iniziati i playoff. speriamo bene per la salvezza per quanto riguarda Nardò Severo, se la sta cercando provando a giocarsela contro Udine anche se i friulani sono forti Retrocesse quindi in lega A2, serie A2 come preferito La Fortitude Bologna, 18 punti, 9 vinte 21 perse Il Cremona, che è stata anche una delle varie squadre allenate dal coach della nostra nazionale Romeo Sacchetti, con 16 punti, 8 vinte 22 perse Di che per quanto riguarda i playoff, praticamente avremo che inizieranno per quanto riguarda eh, i quarti di finale il 15 maggio, quindi credo domenica prossima, alle 17 Olimpia Milano Reggio Emilia, alle 19 Tortona Venezia, Virtus Bologna Pesaro eh, sempre il 15 maggio alle 21, il 16 avremo Brescia Sassare all'ora 20 e eh, 45. E Poi, ovviamente sappiamo che i playoff si gioca praticamente sempre. Dai giorni minimi le gare 2. Comunque, volevo dare una specifica per quanto riguarda il regolamento di questi playoff. Che vede quarti di finale le semifinali al meglio delle 5 partite, quindi bisogna vincere almeno. 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2 in base a come va la serie, quarti di finale e semifinale, finale, serie finale, play, anzi finale in playoff, come all'NBA, che però sappiamo in NBA tutte le partite sono al meglio di 4 vittorie su 7, in Italia abbiamo solo la finale in stile NBA 4 vittorie su 7, quindi la serie può finire 4 a 0, 4 a 1, 4 a 2, 4 a 3 quindi che dire sicuramente per quanto fatto vedere nella stagione regolare per quanto riguarda la classifica la Virtus Bologna ha un leggero margine di vantaggio rispetto all'Olimpia X Change Armani Milano sappiamo i playoff rappresentano tutto un altro campionato, staremo a vedere, e poi invece ritornando per quanto riguarda la Serie A2, speriamo in bene per quanto riguarda soprattutto i playoff Nardo, dove nella prima gara è riuscita a vincere seppur di un punto contro uh, l'Orlandina a capo d'Orlando e se non mi sbaglio oggi ci sarà già gara 2 sempre a Nardò per bene anche perché pra praticamente i playoff di serie A2 si svolgono in due fasi semifinali e finale quindi è vero diciamo che se supera questo step Nardò è in una buona posizione ma non basta ancora perché se arriva in finale play-off e ce lo auguriamo deve cercare di superare e vincere la serie finale per mantenere la serie A2 anche l'anno prossimo bene noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti eh, sapete mi potete seguire qui su youtube Nicola De Lucia su Facebook Nicola De Lucia la paginetta pronostici calcio e anche possiamo dire extra special poi abbiamo la paginetta dedicata al nostro caro bar caffè corsaro dell'ospedaletto per questo mi approfitto per invitarvi questo sabato pomeriggio intorno alle ore 16 circa laboratori di pittura con acquerelli per bambini iniziative che fanno parte del progetto di solidarietà ed ecosostenibilità ESC di cui faccio parte anche io essendo quindi un partecipante ed un attivista di Legambiente infatti non per ultimo ma diciamo non c'entra proprio col progetto ESC abbiamo partecipato questa domenica passata ad un evento, potremmo dire, di riferimento di Legambiente Puglia, a Bari, presso il Politecnico, con no, ragazze e ragazze di numerose di, e differenti città. Bene, io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima, amico, ciao!